Mi dispiace, non ho tempo. Ciao, sono Marco e questa mattina sto passeggiando in questo posto meraviglioso insieme al fedele amico a quattro zampe che al momento ho perso di vista, talmente è andato avanti. Lui vorrebbe che io corressi con lui, ma per, il, per ora no, parliamo io e te. Correrò dopo. Eh, non so se ti è mai capitato di sentirti dire non ho tempo. Bene, sarebbe interessante capire se c'è qualcuno che ha più di 24 ore al giorno e sarebbe ancora più interessante magari capire se ne ha 25 che cosa ne fa di quell'ora in più e soprattutto come l'ha ottenuta. Non ho tempo è una frase incompleta che nella maggior parte dei casi se non viene completata con non ho tempo oggi o non ho tempo domani ma potrò poi successivamente se non viene conclusa il più delle volte che sia bello o brutto sentirselo dire non è un mio problema ma il più delle volte sarebbe come a dire non ho tempo per te e te lo voglio spiegare con un esempio semplice e lampante portando le cose all'estremo per riuscire a trarne il massimo significato come sempre prova ad immaginare che questa stessa persona che dice non ho tempo per te un domani riceve una comunicazione diretta da Flavio Briatore che lo convoca per il giorno successivo qualunque sia la ora di oggi eh, ti convoca per domani o lo convoca per domani mattina alle 6 di mattina bene io commetto che ci andrà qualunque sia qualunque sia l'impegno pregresso di questa persona ci andrà sicuramente perché ovviamente Flavio Briatore è una persona che accredita una persona che ha grande rilievo ha importanza e quindi qualunque cosa sia potrebbe essere una proposta vantaggiosa interessante ora lo so che ho estremizzato molto e ho anche generalizzato come dire di brutto ma questa è una verità quando siamo motivati a fare un qualche cosa il tempo lo troviamo sempre ecco era questa la pillola di questa mattina che volevo riversare su di te spero possa tornarti utile se il video ti piace condividilo se invece non ti piace non lo condividere io continuo la passeggiata e ti saluto con un abbraccio ciao